Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nella nuova stanza in cui andremo a registrare i prossimi video io sono molto molto contenta di essere qui oggi, penso che come location sia molto più adatta insomma, ai video che andiamo a fare e ehm, nel tavolo potrete vedere insomma tutti i, due i DIY eh, mentre li sto facendo quindi potete proprio, proprio vederli eh, man mano che li faccio e quindi eh, questo comporterà anche una modalità eh, di editing diverso non vedrete più soltanto eh, le mie mani che lavorano ma anche me mentre lo faccio quindi benvenuti, spero che vi sentiate a casa oggi prima cosa che andremo a fare è decorare la nostra stanza siamo in autunno e quindi quello che ho pensato è di ehm, realizzare qualche decorazione molto molto autunnale e andiamo appunto a farle insieme Io ne ho già realizzate un pochino ma eh, andremo a realizzare insieme appunto una di queste decorazioni in modo da vedere come le ho realizzate e poi andremo ad appenderle eh, tutto intorno a me dietro lo sfondo in modo appunto da dargli più eh, quest'area autunnale ma andiamo prima a realizzare questo DIY adesso perdonatemi come primo video non sarà bellissimo devo aggiustare le luci devo aggiustare l'inquadratura aiutatemi voi sotto nei commenti in modo che io possa a, eh, capire meglio insomma come sistemare eh, il tutto ditemi poi se vi piace la novità e eh, come migliorare eh, appunto i video, le luci, l'inquadratura, eccetera eccetera e adesso spero che si veda, io registrerò tutto così però con l'aiuto di un altro accessorio se riesco a posizionarlo cercherò anche di riprendere um, quello che faccio dall'alto adesso vediamo tutto come viene fuori, se riesco a farlo oppure no la prima cosa che andiamo a fare per realizzare queste decorazioni eh, è recuperare un foglio e andare a realizzare la sagoma dei nostri soggetti io come soggetti ho scelto le foglie i funghi le noci un'altra foglia, questa a punte e poi la castagna ma prima di cominciare lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi che cliccando sulla campanellina potrete rimanere aggiornati ogni volta che carico un nuovo video nel canale quindi il primo passaggio è quello di andare a disegnare le sagome dei nostri soggetti eh, adesso io le disegnerò a mano se non siete capaci di disegnare o non siete bravi a farlo potete stampare eh, il soggetto direttamente con il computer con la vostra stampante io come vi dicevo prima andrò a, farlo, eh, su un... andrò a disegnarlo da sola allora quello che vado a fare è il fungo quindi io vado a realizzare la parte sotto del funghetto e poi il cappello allora questo qui è il mio funghetto quello che vado a fare ora è ritagliarlo Il secondo passaggio è quello di prendere i cartoncini colorati e ripassare la sagoma sui vari cartoncini. Adesso nel caso del funghetto eh, vado a dividere anche il funghetto dal il cappellino del funghetto dal, dalla parte sotto perché appunto sono di due colori diversi. Se invece dovete fare la foglia questo passaggio non è necessario. Quindi andiamo a tagliare il funghetto. Questa parte qui andremo a ricalcarla nel foglio bianco, mentre il cappellino andremo a ricalcarlo nel foglio eh, rosso. Adesso se dovete farne tanti vi consiglio di disegnarli prima tutti con la matita e poi passare a ritagliarli. Io devo fare solo questo, quindi lo ritaglio semplicemente seguendo la sagoma. Quindi Ecco qui il cappellino del nostro funghetto, adesso vado a ritagliare anche questo, eh, lo vado a tagliare un attimino più lungo, un centimetro in più, un mezzo centimetro in più, in modo da avere lo spazio per mettere la colla ed incollarlo al cappellino. prossimo passaggio è quello di incollare i due pezzettini del fungo, vi suggerisco di utilizzare una colla stick con una buona presa perché si asciuga subito e perché non si scolla con il tempo, quindi un po' di colla, Lo mettiamo qua lo andiamo ad incollare e poi mancherebbero i puntini bianchi sul funghetto, quelli sono facoltativi, quindi se non li volete disegnare non li disegnate, le due alternative sono o um, crearli con la carta o disegnarli con uh, un pennarello bianco come ho fatto io. E adesso andiamo ad appendere tutto nella nostra stanza. Ok, adesso andiamo ad incollare tutte le nostre decorazioni e per farlo si possono usare diversi metodi: c'è cioè la cola caldo, lo scotch, le graffette oppure la pinzatrice, insomma, quello che preferite. E niente, con questo è tutto. Io ho decorato la mia stanza, e decorerò anche il mio tavolo per fare gli sfondi. Per i video con pigne e foglioline quindi insomma con questo è tutto ci vediamo prestissimo con il primo video in modalità autunno ciao